Lasciati ispirare da un luogo intenso e unico Punto di congiunzione tra tradizioni secolari e spirito di iniziativa Conoscenza e capacità di impresa Lasciati sorprendere dalla cura, dalla passione, dal saper fare di una terra crocevia di luoghi e genti che conoscono il segreto del buon vivere e lo tramandano alle generazioni presenti e future. Lasciati conquistare dai prodotti, dalle materie prime che attraverso l'esperienza custodita nel tempo diventano cibi e pietanze straordinari. Lasciati stupire dai sapori e dai profumi dell'aceto balsamico tradizionale, dai vigneti dove nasce il lambrusco. Assapora la dolcezza delle ciliegie delle valli del Panaro. Scopri i colori dello storico mercato albinelli, tutti i prosciuttifici, le aziende agricole, i consorzi, i caseifici, le acetaie, i piccoli e grandi produttori che rendono unico questo territorio. Lasciati sedurre da tutto questo, dal fascino delle colline, dallo scorrere dei fiumi, dal mistero dei portici, dai tortellini fatti a mano, dai cibi cotti a fuoco lento dalle res d'ore, dalla cortesia e dall'ospitalità degli abitanti. Accade qualcosa di straordinario qui, nel territorio modenese. Incontro di innovazione, tradizione, cultura, passione per il cibo nel cuore della Via Emilia. Thank you.